Fondamentali. Allora, i fondamentali abbiamo detto sono la base della tecnica di tiro e, degli e sono gli obiettivi della moderna tecnica. Vediamo un po' questi fondamentali. Allora, di fondamentali ne abbiamo, se ne è parlato, se ne è parlato, no? statico, equilibrio dinamico, allineamenti, tutte belle parole, tante parole, parole, parole, parole, poi alla fine. vogliamo arrivare al tutto allora i fondamentali sono la ricerca e l'organizzazione di una sequenza di tiro di una sequenza di tiro dedicata quindi ci sono all'interno delle cose imprescindibili però è l'organizzazione della nostra sequenza di tiro questo è la, il, fondamentale, il fondamentale vediamoli ve, ve, velocemente diciamo che è po' la standardizzazione no? che abbiamo dato eh, alla tecnica. Quindi il posizionamento, l'incocco e lo string, il contatto con l'attrezzo, la pretrazione, gli allineamenti, la trazione, l'ancoraggio e trasferimenti, i controlli, la mira, il mantenimento e l'espansione, il rilascio, il follow-through e il rilassamento psicofisico. Tutte attività importanti che voi conoscete alla protezione il problema è poi farle fare adeguatamente ai vostri arcieri e anche nell'arco nudo ovviamente ci sono queste cose. Okay? Posizionamento Allora vediamo un po' per l'arco nudo il posizionamento eh, visto e considerato che Posizione posizione dell'arco nudo è più adatto, è visto più come tiro di campagna, tiro 3D, no? Quindi nei boschi dove non abbiamo sempre la possibilità di avere il piedi in piano. Quindi, valgono comunque le altre regole delle altre divisioni, con tutte le limitazioni del che ha il tiro di campanetri, dove bisogna privilegiare sempre una posizione comoda. Ma lo vedremo poi quando parleremo del tiro di campaneteri. Quindi le stesse regole. Padolo, eh, quindi la posizione come? Trovate la voi, non c'è una posizione, non è che la posizione è chiusa, non è che se io il piede dietro, Satana ha messo il piede più dietro, più avanti, non esiste, non, non c'è un modello su questo, vi dovete trovare il di voi, perché nessuno è fatto uguale all'altro, quindi non, non c'è una posizione migliore di un'altra, non fossilizzatevi mai. Su quello che vedete fare a un campione, o quello che vedete fare su un libro, o quello che. no, dovete entrare nella testa del vostro allievo e cercare di capire qual è la sua posizione più comoda. Anche se la posizione, questa è la posizione, diciamo, più che a quanto pare dà il vantaggio più meccanico, ma io non ci ho mai fatto cotto come mi trovo Beh, in prima persona, allora, non sarò il campione di tutti i campioni, il campione di campioni al mondo, però di gare di campagna ne ho fatte tante e non ho mai utilizzato una posizione eh, uguale, per non ho mai fatto attenzione a quello mettevo, già non lo faccio nell'Indo, figuriamoci, non lo faccio pochissimo ma soprattutto nella campagna, io devo avere la sensazione di essere posizionato in maniera comoda, corretta, che mi permetta di fare un'azione il più possibile identica tutte le volte che do la freccia. Questa diciamo, è la ricerca del posizionamento. Ah, passiamo indietro, anche qua lo dico, lo dico subito. Allora, questo forse è un approfondimento. Io vedo continuamente in giro per i campi scarponi da ghiacciare. Ma, ma dove l'avete trovato voi che il tiro di campagna si fa con gli scarponi da andare sulle prese? Io vorrei sapere, vorrei sapere chi ha detto che ci vogliono gli scarponi alti per andare per fare il tiro di campagna per fare il tiro di campagna bisogna stare con e la caviglia deve essere snodabile non deve essere bloccata ok non esiste che io abbia un paio di scarponi che mi blocca le caviglie anzi arciere preferirei che tutti ce l'avessero perché fanno meno punti sono bloccati la caviglia si deve snodare caviglia deve essere snodabile. Possiamo utilizzare scarponcini alti, ma non devono bloccare la caviglia. È una stupidaggine. Okay? Se può andare bene a una progressione su neve o su ghiaccio, se può andare bene a una, una progressione su pietraia, se può andare bene per fare trekking, non va bene per tirare con l'arco. Poi fate ovviamente come le pare, però no, non va bene. Io ho trovato, anch'io ho fatto questo errore, anch'io ho cominciato con quello che vedevo in giro e ho pensato che con i tre scarponi da montagna, visto che ce l'avevo, potevo andare meglio. No, io vado 100.000 volte meglio se il tempo è bello con normalissime scarpe da ginnastica ma questo questo su te cioè è una cosa no, personale? O? oltre ad essere una cosa personale lo consiglio assolutamente prima di tutto quando parleremo, quando parleremo di tiro di campagna e 3D che le posture la postura è molto più importante se io ho la sensibilità del mio equilibrio e non ce l'ho se ho degli scarponi che mi bloccano la caviglia è impossibile perché devo posizionarmi solamente in una determinata maniera aspetta che ci parla la vita adesso voglio mettere gli scampocini tagliati su quei scampi d'avvicinamento scusa non se ti... Parla. ma anche gli scampocini italiani che diamo scampi d'avvicinamento ah non certo, perché certo perché ti voglio vedere se con quei scampi ecco, forse, forse forse, forse forse, forse, forse, forse L'unica cosa che può servire ad avere un paio di scarponi pesanti è quanto dobbiamo scavare. E cioè preparare la piazzola in modo tale che eh, avere i piedi in piano. Normalmente si vede così, no? si vede scavare per avere i piedi in piano. Allora, io sono dell'idea, e questa è un'idea che ho, mi sono formato io, che visto e considerato che le gare non sono più quelle che faceva Claudio una volta dove bisognava scavare, sempre di meno si deve scavare, è molto più importante avere mobilità articolare e quindi sensazione di equilibrio che non avere un paio di scarponi pesanti che ti bloccano e che ti consentono di scavare. Quindi io mi sento di darvi questo consiglio. Siate leggeri aumentate la vostra percezione di equilibrio vi garantisce eh, un risultato migliore non mi sono non mi è solo la mia idea eh. non mi sono la mia idea mi sono confrontato con campioni del mondo mi sono confrontato l'unico campione di tutti i campioni del mondo eh, che usa gli scarponacci da ghiacciaio Piedru. è Pedro è ma così. Però io vi assicuro che in Val di Zen, dove si doveva scalare e dove le pendenze erano estreme al campionato mondiale del 2012 il primo e il secondo hanno gareggiato con scarpe da tennis ragione, ragione per cui non è stato così clamoroso non utilizzare scarpe da ghiacciaio Detto questo, ognuno poi, ripeto come ho sempre detto, deve provare quello che si sente di più, quello che gli piace di più. Quindi Se si sente meglio con gli scarponi da andare sull'Everest, è bene. Ci sono. Tutte le vie di mezzo. Eh. Cioè, però vi assicuro che è meglio avere mobilità sulle caviglie, che rimane, ci sono scarponi che fanno benissimo che sono abbastanza rigidi, ti permettono di scavare, ma non ti bloccano le caviglie come scarponi d'alta montagna. Ok? Qualcosa da dire contro? Sì, sì, sì, già passava p prima <ride> ecco perché ha vinto fanola ha qualche ha vinto perché prima passava P2 eh, perché era la piazzola adesso se prima c'era tac allora incocca e string anche qua fermatevi se eh, c'è qualcosa da approfondire sono paralità no, sull'incocca e sullo string c'è qualche problema, io cose da dirvi di nuovo non ci sono, perché come fare lo stringo a precisione deve essere il pane di ogni accomodista non, non dovrebbe essere così. Anche su come mettere la mano sull'arco vale sempre la stessa regola. E qua magari qualche approfondimento ce lo mettiamo, ovviamente sull'eminenza. anche per quanto riguarda l'ombo vale la stessa regola anche qua vedo tante cose su, su come metterlo a allora vedo sempre di più molta gente che impugna così vi siete accorti? è vero? a parte che non potete notare il gomito e quindi non bene se voi avete il gomito in questo modo, è facile non mantenerla lì ma vedo molta gente che eh, utilizza questa impugnatura non so se l'avete visto anche voi allora, cosa, perché? in effetti questo cosa permette? c'è un perché, eh? perché tutti i libri del mondo dicono che bisogna utilizzare anzi, lo dite anche voi il corso dei è vero. le nocche devono stare a 45 gradi la mano deve stringere l'arco come un grappolo d'uva quindi non lo deve stringere deve essere come un grappolo d'uva il manuale della, della fita fa questo deve essere in questo modo qua allora spiegatemi come mai come mai vedo tantissimi impugnare l'arco così io lo so perché? No, non è, vero, non è vero. Allora, prima di tutto è deleterio così. È deleterio per un motivo molto semplice. Qual è il punto di spinta? Qual è il punto pivote? E chi lo sa? E chi lo sa fare? Dipende, oltretutto facciamo, facendo lo string, calcolo se cambia il punto pivote. E cambiando il punto pivote, cambiamo lo string, è come cambiare un la freccia che salva, tanto per cominciare ma qualora anche io riesca a tenere sempre la stessa posizione sempre il punto di spinta nonostante l'area di spinta sia notevolmente più elevata che nel modo classico ho comunque dei grossi problemi anche di torsione ma perché avviene questo? perché avviene questo? perché poca miseria quando tiro così faccio più punti e mi sento più comodo normalmente si sente dire questa frase se io mi metto in questa posizione mi muovo al rilascio mi muovo e cavolo perché la ricerca dell'allineamento non è stata fatta in modo adeguato l'equilibrio delle forze di spinta e trazione che devono stare sul piano verticale non sono state adeguatamente o insegnate o eseguite nel modo adeguato in questo modo qua cosa ottengo io? ottengo che Disastro completamente i due piani, ho due piani paralleli. Ecco perché mi sento meglio, mi sento meglio perché questa muscolatura mi permette di mantenere l'arco anche se non in modo, in modo fermo senza effettuare alcun trasferimento sui muscoli dorsali, della parte posteriore, e quindi mi sento molto meglio peccato che non sono precisi o sono poco precisi l'unico al mondo che ha pure vinto un core e tira così non so se l'avete visto nei filmati è David Garcia spagnolo che spagnolo. Okay. però è l'unico eh, pazienza sarà è logico che attivare il tiro in questo modo qua è più difficile, è più difficile il trollamento con l'argomento. Perché è più difficile? Perché abbiamo a che fare, i nostri allievi, a meno che non siano ventenni, diciottenni, dove sono il loro, il loro fisico, la loro muscolatura è facilmente manipolabile, se abbiamo a che fare con quarantenni, ultra quarantenni, è molto più difficile da farlo percepire e farlo capire. è un po' questo il grosso dilemma che, che capita. Però, però, se ci, ci riesco io, <ride> scusate se ripeto sempre, perché sono l'antitesi di quello che può essere atleta, no? Quindi, se forse sono mai riuscito io, ebbene, chiunque può riuscire, a fare quei piccoli passi che abbiamo visto prima per poter raggiungere essere il più possibile perfettibili. Fermatevi, ma lo vediamo ancora fermatemi mano della corda allora questa è una mia foto una mia foto eh, di quattro anni fa allora, come, come avevo risolto io il problema? Allora, tanto, per chi non lo sapesse, no, è per battenire, è per innescare eh, il processo di evoluzione. Io ho cominciato a chiamare il Comune nel 1991, non esisteva scuola, non esisteva, eh, quindi nessuno mi ha mai detto come è possibile. L'unico che mi ha detto come tirare con l'arco ludo è stato Marino Bernier. perché tiravo con l'arco olimpico e mi ha detto ah, prova a tirare con l'arco ludo metti il dito indice all'angolo della bocca tira pure come vuoi. Ho provato senza capire niente quest'arco che senza stabilizzazione da tutte le parti e quindi ho costruito un tiro sul niente sul senza nessuna base, senza, senza, che nessun, senza nessun tipo di riscontro di nessun genere. E questo dal 99 al 2005. Dal 99 all'inizio 2005, quando io e Sei Mandi abbiamo cominciato a allenarci insieme, abbiamo cominciato a scambiarci informazioni. Come avevo risolto io il problema? Avevo risolto il problema modificando la patelletta in modo tale che la patelletta, la piastra di ancoraggio della patelletta, mi sfiorasse il labbro. Vedete che questo è il mio ancoraggio completo. Non, è, non è un gran ancoraggio, manca pochissimo un millimetro a rilasciarlo. Vedete, la piazza di ancoraggio mi arrivava alla, alla bocca e mi dava, diciamo, una pre-sensazione di rilascio. Da quel momento in poi io non facevo altro, come si fa a uscire dal ticker, ad incrementare, a quindi fare trasferimento, mantenimento, innesco di muscoli dorsali e appena la corda mi sfiorava il naso, rilasciavo tutto in circa un secondo, in modo tale che la dinamicità dell'utilizzo dei miei muscoli mi permettesse comunque di avere un allenamento, perché allineamento, perché l'allineamento, vi assicuro, non esisteva. Nonostante la mia mano era messa nel modo adeguato, non c'era un equilibrio di forze non esisteva, vi assicuro, adesso posso dirlo non avevo nessunissimo equilibrio di forze, di spinta e trazione sul piano verticale non esisteva proprio come, come è stato possibile allora che fare tutti quei punti, perché in allenamento facevo 290 punti eh, addirittura gli arcieri delle armi mi facevano tirare olimpico per qualificare la squadra eh, master eh, ho, mi sono qualificato ai in campionati indoor tirando arco nudo come olimpico. E penso che nessuno al mondo in Italia di sicuro no. Ho fatto due volte 567 punti indoor con l'arco nudo e mi sono qualificato agli indoor come olimpico. Com'è possibile questo? E questo grazie alla dinamicità dell'utilizzo muscolare. Quindi, se l'utilizzo muscolare, dinamicamente e senza interruzioni, anche fuori asse, può avere una, una sua destrezza, una, una, una sua forte destrezza, una sua metodica e può eh, effettivamente essere di una precisione assoluta. E questo lo vediamo nell'O e lo vediamo istintivo, dove non c'è nessuna soluzione di continuità non c'è una pretrazione non c'è un, un setup non c'è, sono tutti quei controlli che noi abbiamo messo nei nostri fondamentali. quindi non spaventatevi se vedete fare dei tiri così sono comunque precisi perché hanno un loro, una loro ragione di esistere se la dinamicità e la destrezza sono tanto affinate da, eh, da ottenere dei buoni risultati e a me sono venuti per caso ho ottenuto queste risorse per peccato che peccato che quando per condizionamenti per eh, mille fattori non hanno più funzionato dove potevo andare a parare cioè su cosa non funzionavo più. per evoluzione tecnica per evoluzione mentale perché cercavo del meglio perché c'ha se io in quel momento lì avessi cercato, perché poi aumentano le tue conoscenze, aumentano le tue percezioni, quindi ricerchi un allineamento migliore, ricerchi del, di migliorare il tuo tiro, migliorare? Come era migliorare il tuo tiro, ecco che cade tutto quel castello di carte che ti avevi creato. Ed è caduto il castello di carte. Non era più possibile effettuare le stesse cose, di prima. cambia il corpo, lo invecchia non ha più le stesse sensazioni e quindi non avendo costruito una base bella solida il fondamentale nello sport cos'è? una base solida dove possiamo costruire la nostra piramide quindi la piramide sarà tanto più alta e stabile quanto la base larga io avrò una base bassissima costruita per caso e quindi la mia piramide anche se altissima eh, era facilmente accrollata quindi ho dovuto ri, rimettere in gioco tutto quanto praticamente rimettere in, in essere eh, ripartire eh, con, allargando la base di trattamento se avete qualche domanda su questo ma lo vediamo Ecco vediamo diversi modi di approcciare, il modo più classico, questo è Mattias Larson che tira con due, svedese, tira con due dita il nostro Giuseppe, sempre il mio. metodo classico, il metodo classico dell'ancoraggio, anche su questo ne parliamo un attimo, vediamo qua invece eh, con il lobo, la lo stessa cosa, identica. Anche per quanto riguarda l'ancoraggio, eh, lo vediamo che continua più avanti. Allora io vi assicuro, anche okay, è, è, è finito? A ah. vertimi sei, mi sei mi. vi assicuro, e, e grazie al fatto che questo non è un corso ma un approfondimento. Vi assicuro che il più delle volte non è necessario avere più punti di contatto per quanto riguarda l'ancoraggio. È sufficiente avere un unico punto, un unico punto, ce l'abbiamo perché lo sentiamo. Quindi è un falso problema il fatto di avere un sicuro ancoraggio, io devo sicuro sentire l'angolo della bocca, io devo sicuro sentire due... no. Vi assicuro che siamo in grado di rendere ripetitivo un ancoraggio comodo, un ancoraggio come questo e un ancoraggio pollice sotto il mento, sufficientemente basso per permettermi sotto conca con 35 libri di arrivare a 50 metri e questo è il modo in cui tiro ovviamente poi vediamo con tutte le sue implicazioni per l'allineamento. Sì. Ok, questo è il modo in cui io tiro da circa due anni. Ok? Ma no, questo diciamo che non è questione di copiare, è troppo, è troppo comodo ovviamente, è una cosa semplice, facilmente ripetibile, Dipende da grandi modelli e funziona, dopo un po' funzionare. Pretrazione. Sulla pretrazione cosa succede? Beh, intanto se è possibile anche lì, ruotare, ruotare il gomito per carità ruotare il gomito non è così semplice eh? cioè, se un, sui ragazzini sui ventenni dove sta ma a me mi fa col male alla spalla se ruoto il gomito eh, no. a Matteo no, non succede che è un grande atleta ma a moi quindi cerco di avere dei compromessi, d'altronde non dobbiamo, al mio modesto parere è meglio non insistere troppo su, su delle metodologie che potrebbero anche essere delle tele, visto che è considerato gli interlocutori da sempre valutare con chi abbiamo Guarda all'allineamento, anche per fondamentale interessante, molti mi hanno chiesto, molto mi hanno chiesto perché era ruoto la testa. No? Molti mi hanno chiesto, okay, eh. Allora, ecco, è la una cosa, cosa che prima non, non facevo, è una cosa che prima non perché mi sono accorto che per me è molto difficile. Ricordatevi che comunque è molto difficile essere dottori di se stessi, eh? se nessuno ti dice niente, capire eh, penso che è molto difficile. Quindi già sono in una condizione non ottimale. Però ho scoperto che se io andavo in coraggio in modo classico, che è questo, no? posizionamento, eh, preparazione, alto sull'arco senza alzare la spalla, ok? Ancoraggio. Allineamento, trasferimento, espansione, rilascio: cosa mi succedeva? Mi succedeva che molto spesso mancheravo e la mano si allargava. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che non mi ero allineato. Mi sembrava di essere allineato, ma non mi ero allineato. Cioè, la spinta, la trazione, i capi, non erano contrapposti sul piano verticale che è una legge fisica, no? C'è poco da fare, è una legge fisica vaginale basilare del tiro d'arco se è vero come è vero se è vero come è vero che la spalla dell'arco va nell'arco lungo, nel va spostati davanti, la spalla dell'arco va destro davanti, in avanti farlo in pretrazione o quando si tira sull'arco per me era diventato pure allora cosa faccio? cosa faccio? vado su in questo modo e sposto in modo geometrico la spalla e sposto la spalla dell'arco in avanti in modo da mantenerla in avanti in questo modo cosa mi viene bene di fare? Se io lo faccio così potrei anche farlo, ma se lo faccio così